Ciao e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano tutto al femminile dedicato alla crescita professionale e imprenditoriale di noi donne. Nella puntata di oggi partiamo dal presupposto che quando lanciamo un nostro progetto sul mercato, quando avviamo la nostra startup, spesso siamo da soli. Il fatto di essere da soli non aiuta con la motivazione, a volte ci scoraggiamo più facilmente, anche perché essere da soli significa crescere molto lentamente, però c'è una strada alternativa, una strada che ci invita ad utilizzare e a fare leva sulle ricchezze che già abbiamo a disposizione, proprio di questo e, come fare, e di come fare questo parleremo insieme all'ospite della puntata di oggi, che è Paola Poli, e fondatrice di Women Security. Quindi, primo step... Ricordati di dare un'occhiata al sito slash podcast e oltre all'occhiata di iscriverti gratuitamente alle newsletter perché in questo modo non soltanto riceverai i nuovi episodi che arrivano di Impact Girl, sia la versione audio che la versione video, ma potrai ricevere anche i Beats Confidential, Beats Pillole che condivido soltanto ed esclusivamente via mail con suggerimenti e spunti pratici per far crescere la tua attività. Step 2, goditi la puntata dall'inizio alla fine. Step 3. Basta, ho finito. Mua. Paola, quando si avvia una start-up o un progetto imprenditoriale lo si fa spesso cercando di realizzare tutto da sole, il che in un certo senso è quasi eh, un obbligo all'inizio, soprattutto se iniziamo con un, un budget limitato, se non abbiamo risorse, se non sappiamo dove andarla a cercare, eh, però è un pochino una tendenza no? quello, che, eh, quello di far fatica a delegare anche dopo quando magari possiamo permetterci di farlo, eh, facciamo fatica a chiedere aiuto, facciamo fatica, insomma eh, tendiamo un po' a, non so se è una cosa solo femminile, ma non credo, tendiamo un po' a prenderci la responsabilità di tutto quanto perché desideriamo avere il controllo su tutto, però questo ovviamente non ci può aiutare a crescere. Io so che tu hai coniato un termine che è molto molto bello, molto interessante che si chiama costellazioni di partnership che ci può aiutare, eh, dimmi se sbaglio, in ogni fase della nostra startup o del nostro progetto per crescere, giusto? Esatto, ma c'è una cosa in cui io ho sempre creduto molto e che mi ha sempre aiutato molto in tutte le mie esperienze lavorative, sia quando in Pirelli andavo in giro per il mondo, sia in Accenture, sia poi nei progetti che ho sviluppato eh, di seguito. Ed è che il, il fatto di eh, saper individuare le sinergie eh, tra le cose, e ehm, creare delle costellazioni di relazioni o di, o di partnership o di alleanze che possano in qualche modo, ehm, come dire, avere dentro loro stesse una linfa eh, per andare avanti e per me è sempre stato un meccanismo eh, di, di successo. Mm. e così quando ho pensato ho avuto un'idea per creare una, una start-up anzi ne ho avute più di una però <ride> questa è quella su cui mi sono focalizzata in, questo, in questi ultimi anni ho pensato subito ma ehm, quali potrebbero essere eh, quali potrebbero essere gli attori che con il loro contributo potrebbero non solo ehm, avere delle sinergie nell'entrare in questa startup eh, ma potrebbero far funzionare molto meglio la startup e eh, aiutarmi meglio a raggiungere l'obiettivo. Questo sostanzialmente per cui io ho pensato il um, a questo concetto di costellazione di partnership anche quando ho, ho avuto eh, l'idea della startup e ho pensato di farla. E la startup a cui mi faccio riferimento è una startup in particolare innovativa, ha eh, vocazione sociale, si chiama Women's Security e womensecurity.com L'obiettivo, la nostra mission è quella di eh, riuscire ad aggregare tutto quello che può aiutare le donne nella prevenzione della violenza e comunque di qualsiasi forma di attenzione eh, negativa attraverso il coinvolgimento e l'utilizzo degli esperti e delle tecnologie. Okay. Capirai che già il costrutto dice ok voglio fare qualcosa di concreto per aiutare la prevenzione della violenza delle donne ma come voglio fare qualcosa di concreto voglio farlo utilizzando le nuove tecnologie utilizzando gli esperti di security di intelligence in un modo nuovo rispetto a prima mm? quindi di fatto eh, avendo chiara in, nel tuo caso um, Specifico di Women's Security, la mission, quindi il, il perché e il che cosa. Mm. Ti sei chiesta sì. a questo punto: Ok, devo costruire delle costellazioni di partnership. Quindi, quali sono le persone, gli interlocutori a cui posso rivolgermi per chiedere un supporto? Immagino di vario tipo. Spiegaci meglio questo processo. Quindi, tu sei a tavolino metaforicamente parlando, esatto. hai la tua, il, il tuo business plan e devi. Inserirci queste costellazioni di partnership. Come cominci? Come l'hai fatto poi nel tuo? Ma io già? sono andata da quelli bravi, da, dai più bravi nel tutelare la tua sicurezza. E nel okay. prevenire, eh, prevenirti dalle situazioni di rischio. Quindi sono andata da grosse società nazionali e multinazionali eh, che operano eh, sia in Italia sia all'estero, eh, nei settori della sicurezza personale, della sicurezza eh, per le aziende, nella sicurezza eh, per le città. E sono andata da loro e ho detto, guardate, noi abbiamo questa mission, eh, vogliamo veramente aiutare le donne a dargli qualcosa di concreto per prevenire le situazioni di rischio, non solo aggressioni da esterno, ma anche violenza eh, psicologica, eh, sexual harassment, tutti gli ambiti, cyber, cyberbullismo, bullismo, tutti gli ambiti in cui noi possiamo, noi o i nostri cari, quindi i nostri figli o i genitori anziani, possiamo essere attenzionati in modo negativo, e sono andata da loro a costruire, a proporgli di costruire assieme qualcosa di nuovo per le donne che lo potessero aiutare. E allora tu dici eh, che cosa, ehm, che situazioni ti sei trovata davanti, anche perché non è così consueto per le donne pensare al mondo dell'intelligence come qualcosa che ci possa venire in aiuto, no? e vabbè, io l, l, ho avuto l'opportunità di conoscere tutto questo mondo quando viaggiavo tantissimo in giro per il mondo, e, con Pirelli, quando ero marketing and communication manager per tutti i paesi, Asia, Arabi e via di seguito, insomma eravamo particolarmente monitorati per ovvie, ovvie ragioni e, e quindi questo mi ha permesso di sapere che cosa loro possono fare e quindi il livello di indicazioni che ti possono dare, le conoscenze che hanno e anche le tecnologie di cui possono disporre per noi sono una risorsa fa favolosa. Ti faccio un esempio, eh, il primo giorno che io sono mh, tra i nostri partner c'è eh, United Risk eh, che è una società eh, specializzata eh, nella... Eh, sicurezza eh, di anche delle, della creazione di nuove operazioni immobiliari, quindi non solo fa sicurezza eh, della persona privata, ma eh, soprattutto sicurezza legata eh, diciamo al, al costruire nuovi modi di vivere, alle smart city e via di seguito più sicuri. E quando sono entrata da loro eh, mi sono trovata di fronte ad una centrale operativa è eh, grandissima, piena di mega schermi, piena di esperti, di professionisti. Ti sembrava di... La sensazione che io ho avuto, e eh, te la dico così eh, in modo che riesco a, a renderla, la sensazione che ho avuto è stata di trovarmi a CSI Miami. Mm? Era CSI Milano, ma era come CSI Miami. Per cui il, la, da lì vedi e controlli... Parti importantissime della città, eh, attività, eh, hotel, eh, dal negozio di, vabbè non posso dirlo perché è riservato, yeah. eh, però ecco, quando io ho visto questa cosa ho detto, meraviglioso, eh, schermi, eh, esperti che ti rispondono al telefono per qualsiasi esigenza che tu abbia e a questo punto io ho detto non si può mettere una linea telefonica anche per le donne. Aggiungere un telefono, un numero anche per le donne, avete già una cosa meravigliosa. Possiamo aggiungere questo. E quindi il. Il presidente di questa società che ha molto a cuore le tematiche, eh, queste, le tematiche: relative alla sicurezza delle donne, perché, per sua esperienza, insomma, ha, ha visto quanto sia difficile riuscire a, a proteggerci, eh, ha aderito a questa mission eh, ed è stato felice di entrare in partnership in, uh, con Women Security. Questo, mm. è questo è bellissimo, tra questo è per farti un esempio. Che... Eh, mi fa capire una cosa importante: <ride> due cose importanti. La prima. Um, che sarebbe utile aver già coltivato un network di um, potenziali partners, interlocutori, figure che in qualche modo possono uh, darci una mano. Non è sempre facile, quindi la prima domanda che eh, ti faccio a seguire è se non ho la fortuna o un bagaglio esperienziale che mi ha consentito, come nel tuo caso, di aprirmi ad un mondo che diventa poi funzionale ad un mio progetto e devo partire da zero, ho quest'idea pazzesca ma devo approcciare questi players che possono rivelarsi irraggiungibili alle volte come fare e una parte della risposta l'hai già data perché quando hai nominato questa persona che di fatto sai e sapevi essere particolarmente eh, sensibile a questa tematica per questioni personali è chiaro che quello è già un, un, un fattore in comune sai già che eh, questo potenziale player per quanto irraggiungibile perché magari non hai un contatto diretto però eh, può, essere, può, può, essere, può rimanere colpito da un progetto che in qualche modo è affine ad un suo interesse di, di stampo sociale o meno che sia. E che altri mezzi eh, possiamo suggerire di utilizzare ad una donna che si trova anche un po' intimorita di fronte a un mondo che non le appartiene, non le è mai appartenuto come quello corporate se i player sono nel mondo corporate o che semplicemente ha paura di esporsi perché dice caspita io non sono nessuno, parto da zero, ma chi vuoi che mi ascolti? Brava, hai detto bene, io non sono nessuno, parto da zero, chi vuoi che mi ascolti? E questa è una cosa fondamentale perché eh, anch'io avevo questo retro pensiero però poi per tutti i progetti che ho seguito mi sono resa conto che se tu hai un progetto bello che può andare in sinergia con gli obiettivi anche del tuo interlocutore vieni ascoltato e riesci a catturare l'attenzione e mh, ti dico una cosa che i partner e la costellazione di partnership che io ho all'interno di Women security eh, sono tutti partner che io non conoscevo, okay. io sono andata da loro con una proposta, con, una, eh, con, con questa idea, con un business plan, e eh, a loro è piaciuta l'idea, hanno voluto aderire. Ti faccio un altro esempio, e, mh, ho anche, eh, sono entrata anche in contatto con mondi che io non avrei mai, per esempio, eh, che non avevo mai conosciuto prima. Il, um, una delle società che, con cui siamo in partnership è la Sigint, eh, è la capogruppo di sei società in, che ci sono in giro per il mondo che si occupano tutte di, di sicurezza e anche di intelligenza artificiale applicata alla sicurezza. E, e si occupano eh, di travel security e fanno quindi, fa, eh, queste società danno tutta una serie di servizi ai governi e alle aziende di altissimo livello. E il, il, il riferimento di questa società che ha creato queste, queste società è un generale dell'esercito quindi anche Mondi, se vuoi, eh, rispettano i donne abbastanza lontani, lontani. e, e il, il, lui ha creduto molto in questo, è stato uno dei primi a credere in Women Security, perché effettivamente il pensiero che tutte queste cose possano essere utili anche per le donne, che sostanzialmente è il nostro, diciamo, punto fondamentale, è un pensiero al quale eh, lui ha aderito da subito ha detto sì è vero hai ragione noi potremmo mettere a disposizione alcune delle nostre cose per le donne e allora tu vai eh, da quella che è Scusami, da quelli che sono i porta documenti che ti impediscono che ti vengano rubati la carta di credito mm. o i dati del cellulare mentre sei in metropolitana, sai che basta che uno sì. ti avvicini e ti può rubare sostanzialmente tutti i tuoi dati e loro hanno sviluppato dei tessuti speciali che impediscono questa cosa e questa cosa così come è venduta in certi ambienti può essere disponibile anche per le donne. Quindi il, le cose che si possono fare sono svariate, le app sul cellulare, piuttosto che il braccialetto salvavita, eh, ecco anche lì un'altra, visto che noi vogliamo aggregare tutto quello che ci può essere utile, ultimamente abbiamo testato anche una, un nuovo dispositivo salvavita che, ha una, una, che si chiama Blue On Active, Mm. E, e anche lì è un esempio di eh, costellazione di partnership. Noi abbiamo per loro testato questo dispositivo con il nostro team di ambassador di Women Security e ehm, loro hanno reso ci hanno reso disponibile questo dispositivo. E quindi ehm, non solo facciamo, eh, diamo delle cose alle donne ma testiamo anche le nuove tecnologie che entrano sul mercato come questa che è molto interessante perché ha una durata lunghissima. Mm? E rispetto per esempio al cellulare che magari ti si può scaricare piuttosto che mm? e, e quindi diciamo è anche un mondo è una, non solo una costellazione di partnership ma è anche una costellazione di cose che ci possono essere utili no? che vanno dai corsi di formazione fatti dagli esperti di intelligence alle app le tecnologie che possiamo avere a disposizione e fino anche al coinvolgimento perché no, delle assicurazioni perché tradizionalmente nella nostra società chi ha pensato alla prevenzione, mm? Gli, le assicurazioni, le grosse compagnie assicurative, hanno anche loro delle cose che potrebbero essere Meglio rese disponibili alle donne per prevenire e tutelare la loro sicurezza. Quindi, se dovessi, questa. non sono un amante delle formule, però quando si parla, almeno insomma, applicate alla vita, quelle non esistono, però applicate al business, perché no? Allora, nel momento in cui eh, quello che, che tu mi dici, abbiamo pensato alle app, abbiamo pensato ehm, agli aspetti no, de, del contesto militare, che in effetti possono rivelarsi funzionali ad un contesto di sicurezza anche applicato in un contesto non militare, abbiamo pensato alle assicurazioni, eh, quando tu lo dici dico ah caspita è vero, ah caspita è vero, ah è vero, però eh, mi immagino di fronte a questa tela bianca che dovrebbe ospitare il mio business plan. Eh, magari sono da sola o comunque siamo un gruppetto molto piccolo, non siamo ancora avviate eh, da un punto di vista proprio relazionale di rapporti di network e sono lì che dico ok, da dove parto? Che domande mi devo fare? Se esistono non lo so 3-5 domande da farmi per sbloccare queste idee e dire ah caspita questo potrebbe essere un player a cui non avevo pensato perché sembra lontano mille miglia dal mio mondo, ma in effetti potrebbe essere funzionale al mio progetto. C'è qualche domanda che ti, che ti sei fatta o che consigli di fare di fronte alla tela bianca? Allora, io ho un metodo, ho un, metodo un po' empirico, cioè dato il problem to solve, e quindi fare in questo caso, fare qualcosa che aiuti la prevenzione e, e diminuisca un po' i, i numeri no, che vediamo di violenza sulle donne nelle, nelle sue varie forme, e vado a vedere che cosa mi può essere utile e guardando anche che cosa succede sul mercato, mm. gli ultimi trend e, e quindi identifico anche gli attori che per me possono essere eh, interessanti da coinvolgere e ti faccio e tu dici come li contatti mm. e io vado anche direttamente eh, a, a contattarli per esempio il quarto partner di Women Security è un'esperta um, a livello europeo di eh, Krav Maga, quindi eh, con, ha sviluppato un metodo eh, fantastico di ehm, difesa personale eh, basato sul, eh, si chiama iRespect, e eh, io ho sentito molte referenze positive eh, su di lei, e che, come ho fatto a contattarla? Sono andata ad un convegno dove lei parlava, quando ho finito di parlare sono andata da lei, le ho dato la mano, le ho detto sono Paola Poli, ho creato Women Security e mi piacerebbe eh, che tu fossi il nostro partner, cioè io sono molto diretta, uh -huh. e forse perché ho lavorato non so, sicuramente questo è un, un pregio che mi, forse mi arriva dall'aver lavorato per dieci anni in una multinazionale americana come Accenture. E gli americani sono molto diretti in quello che vogliono, magari prima ti dicono quello che vogliono e poi chiacchierano, noi invece italiani prima chiacchieriamo e poi ti diciamo eh, quello che vogliamo. Ecco, questo è un approccio che ho molto diretto, non prendo tanti, non prendo tanti giri. E, e questo secondo me con le persone paga, perché sei più trasparente, sei più diretta. Probabilmente resti anche impresso nella mente di più, figuriamoci con un'email, adesso immagino il, il, il, il dire ok mando un'email, eh, uno non sai a chi arriva, due non sai a chi mandarla, ehm, tre eh, può finire nel cestino eh e sì. tu non lo saprai mai. 4 sì, non sì. finisce nel cestino ma la legge è la persona sbagliata per cui non raggiungerà mai l'interlocutore giusto, 5, questa sono io ti convinci che è stata letta ma non gliene frega niente quindi tu non vali niente, quindi eh, no veramente ci sono delle storie che poi ci raccontiamo allucinanti che laddove è vero che poi presentarsi di persona magari eh, incute un po' di timore perché caspita dici non lo so magari io non sono così diretta non sono così pragmatica però se l'idea è chiare effettivamente sul, eh, sull'obiettivo con cui sei andata lì eh, porca miseria. Dov dovremmo riuscire ecco, a tirare fuori, mh, non voglio dire le palle perché poi è una metafora estremamente maschilista, ma quello che voglio chiederti è questo. Eh, ci sono, eh, a proposito appunto di idee chiare, tu hai le idee chiare sul, sul tuo progetto, hai sempre le idee chiare anche su come l'interlocutore potrebbe supportare il progetto oppure a volte vai lì eh, e, e l'idea di, di, di partnership nasce dopo? Allora, i io vado da un interlocutore quando secondo me ci sono delle possibili sinergie e quello che succede è che quando lo incontro rispetto a quelle che sono le sinergie che io posso avere magari ipotizzato, eh, parlando assieme ne vengono fuori anche delle altre oppure in alcuni casi magari si realizza che il, il, il momento non è ancora maturo, che magari ci potrà essere un'evoluzione fra eh, un anno e quindi diciamo riusciamo a settare meglio quelle che sono le, le, le aspettative. Però ecco, una cosa che ti volevo dire, che secondo me è, è molto importante anche per le ragazze eh, più giovani, eh, non abbiate mai paura di andare ad incontrare qualcuno, di andare a proporre la vostra idea e di essere anche, di farlo in modo molto diretto e eh, soprattutto ecco mm, laddove riuscite a capire che ci può essere un win-win da parte di tutte e due le, le, le controparti, diciamo. No? E questo Volevo anche fare un esempio concreto in un altro ambito. Il, anni fa io sono stata... Mh, e sono entrata nel consiglio direttivo dell'Associazione Dirigenti della Lombardia e mi avevano proposto di candidarmi, io non l'avevo tra l'altro mai fatto, io poi sono una apolitica, non, non assolutamente non è, pensavo quasi che non fosse nelle, nelle mie corde e invece mi sono, ho detto ma sì, proviamo, mi sono, perché poi mi piace anche provare cose nuove, e ho detto proviamo, mi sono candidata e incredibilmente ho preso 8, più di 800 voti, una cosa veramente per me tuttora inspiegabile. Il, e a quel punto mi hanno chiesto: Ma tu che cosa faresti per questa associazione? No? E, e allora io ho detto: Io farei qualcosa per le donne, mh, per le donne dirigenti e quadri, e che sono comunque una popolazione in grande crescita, e non, grande, togliamo il grande, comunque una popolazione in crescita perché nell'industria non c'è c'è stato questo sviluppo come magari in altri settori, e quindi ho detto io farei qualcosa, costruirei qualcosa per le donne. E a questo punto eh, ho pensato, qui siamo a Milano, che cosa possiamo fare per, asso, per, le, per le associate per supportare per, e facilitare il networking, la loro carriera, la formazione, mi hanno detto "Ah, costruiamo un corso di formazione per i dirigenti interno e io ho detto ma che siamo a Milano c'è il Sole 24 ore, c'è la Bocconi, c'è il Politecnico, ma io casomai vado da loro e gli chiedo di fare qualcosa assieme per le donne dirigenti nell'industria. E perché ecco per me queste sono ricchezze del territorio, e quindi vedi io subito ho pensato a chi lo fa bene, a chi fa le cose fatte bene nel supportare la carriera nel il networking e ho pensato subito di andare da loro per proporre di fare delle cose assieme. E, e in questo io per dirti quando io sono andata al sole 24 ore non li avevo mai incontrati, non conoscevo nessuno e dentro di me, ho detto adesso vado lì con questo progetto e, e magari mi prendono per parte. Pazzano oppure dicono: Va bene, abbiamo sentite tante, invece. Devo dire che soprattutto l'idea di creare un premio per le donne di merito e talento nell'industria, che era una cosa che non, che non esisteva e, e che noi abbiamo proposto con l'obiettivo proprio di far emergere, mettere in luce quante eh, donne di merito ci sono nell'industria italiana, e, è stata una cosa eh, su cui per esempio il Sole 24 Ore si è dimostrato subito entusiasta. Asta, ha detto certo questa è una cosa che può avere senso, senso le donne dirigenti nell'industria sono eh, ancora purtroppo meno del 15 eh, nonostante siano cresciute negli ultimi, negli ultimi anni e, e soprattutto sono donne che eh, noi donne che cosa facciamo lavoriamo tanto eh, raggiungiamo i nostri risultati poi corriamo a casa eh, dai figli no e, e quindi siamo meno visibili eh, se vuoi eh, rispetto ad altri target. Quindi ho detto come possiamo dare una, eh, dare una mano a, e soprattutto creare anche role modeling per le più giovani, perché se tu come donna sei nascosta o ti si vede poco, anche le più giovani non sanno che tu esisti, quindi Ogni anno noi premiamo 18 donne di merito e talento in uh, Aldai, Federmanager e Minerva che sono donne che ci vengono segnalate dal mondo dell'industria ogni anno ci sono profili meravigliosi e, e anche la, la giuria e abbiamo costituito una grossa giuria con uh, persone insomma provenienti dai vari ambiti sia politico che delle istituzioni che dell'industria Ogni anno il commento che io ricevo da tutti, ci sono circa 12 giurati, è ma quante donne fantastiche che noi non avevamo ah, sì. neanche mai sentito nominare. No? E quindi ci sono, questo ha dato una particolare soddisfazione, abbiamo anche fatto un libro dove abbiamo, finora abbiamo premiato eh, più di 100 donne e, e quindi abbiamo fatto un libro con i profili in modo che anche questo sia è su internet tra l'altro su Amazon scaricabile a 99 centesimi proprio perché abbiamo... Link qui sotto. Perché abbiamo detto che deve essere disponibile per tutte le ragazze al prezzo di un caffè. Questo è mm. stato il nostro, diciamo, intento. Ecco, era per farti un altro esempio no? di un'altra idea nata e condivisa. E, e che ha avuto successo creando sinergie. Ah, ogni anno a queste 18 premiate viene regalato un master del sole 24 ore. Ecco lì, lì eh, quella è la sinergia. Eh, il esatto, vengono regalate le, eh, la, la Lancom, anche ci ha supportato tantissimo, a tutte le, le premiate e anche ai giurati vengono regalate le, un kit particolare di, di prodotti della Lancom. L'anno scorso abbiamo avuto il l'inaspettato devo dire quasi per me adesione anche di un grossissimo importatore di diamanti in Italia eh, che ha voluto regalare un diamante ad ognuna delle premiate. A questo proposito vorrei aggiungere eh, un dettaglio che tanto dettaglio non è stato quest'anno e non sarà probabilmente nemmeno il prossimo, eh, legato all'aspetto dell'inclusività. Chi è in ascolto tra le Beat Girls in ascolto e ha un progetto o avviato o in mente che riguardi l'aspetto dell'inclusività, come eh, nel tuo caso è quello delle donne, ma può essere un aspetto di inclusività di, di altro tipo? Ehm, Esiste addirittura ad oggi un indice di inclusività che ho scoperto da poco, eh, che, le aziende, eh, che, vi, che viene utilizzata proprio come indice anche di apprezzamento da parte dei consumatori nei confronti delle aziende, cioè in altre parole più l'indice di inclusività che queste aziende rappresentano all'interno e all'esterno è alto, più ehm, riflette un indice di apprezzamento dei consumatori e viceversa, quindi le aziende stanno dando anche quelle molto grosse un grande valore a questo elemento di inclusività anche per fini, diciamo così, capitalistici visto che sono aziende e quindi sono, non sono delle no profit e quindi è giusto che sia così, ma possiamo utilizzare quest'onda, cavalcare quest'onda a nostro vantaggio eh, sapendo che anche interlocutori apparentemente irraggiungibili potrebbero invece rivelarsi molto sensibili a tematiche che in altri momenti storico-culturali potrebbero mh, non, non, non essere così sentite, quindi questo ci tenevo ad aggiungerlo perché credo che possa dare un po' di incoraggiamento anche a chi dice oddio da dove parto e dove vado a trovare questi interlocutori. Eh, abbiamo detto che abbi siamo partiti dal nostro need, abbiamo le idee chiare sul cosa e sul perché, sappiamo qual è il nostro target e abbiamo mh, individuato una serie di interlocutori che vogliamo raggiungere o direttamente o al telefono di persona, poi troveremo ovviamente il mezzo migliore a seconda di ciascuna circostanza. Quali sono eh, eh, tre parti del tuo business plan, proprio una volta stampato nero su bianco, che consegni ehm, insieme alla tua presentazione, alla tua, alla tua presenza all'interlocutore di turno. Ci sono tre elementi che non possono mancare e che ti aiutano anche a distinguerti un po' eh, da altre modalità di approccio. Ma allora guarda, il um... Le tre parti che sicuramente ci sono nel, nel mio business plan o comunque nelle proposte che io ho sempre fatto eh, sono sempre state il fatto di mh, promuovere qualcosa di eh, nuovo eh, che crei del valore eh, non solo economico ma anche eh, del valore per le persone, mm? questo, a questo io sono molto attenta, e, e la terza parte è che sia sostenibile. Mm -hmm. la, il premier eh, della Finlandia, eh, questa giovanissima e fantastica donna di 34 anni, eh, ha detto una cosa molto bella, eh, dobbiamo lavorare per creare un mondo più sostenibile e questo secondo me è una cosa, come io dico sempre, se ognuno di noi fa un piccolo pezzo eh, riusciamo a eh, creare qualcosa di grande. E, quindi questo tema della sostenibilità mi sta particolarmente a cuore eh, sia perché, eh, sì, tu lo sai che all'interno degli obiettivi di sostenibilità c'è anche quello dell'inclusion, del gender gap, eh, sia perché eh, io credo molto, eh, la sostenibilità sarà anche nei bilanci delle aziende e via di seguito, credo molto nel fatto che eh, le aziende abbiano un grandissimo ruolo nel miglioramento della nostra società. Eh, io oh, mh, ho lavorato. Per dieci anni in Pirelli, per, sui mercati internazionali, per dieci anni in Accenture e ho proprio avuto modo di vedere quanto un'azienda può fare nel cambiare la cultura anche di, di chi non è necessariamente in azienda. No? E, e quindi, da questo punto di vista, eh, io penso che per esempio, anche nella start-up eh, Women Security, eh, che lavora soprattutto su, su di un tema sul quale c'è così tanto sommerso, perché se tu ci pensi, guarda anche il movimento MeToo, no? che in realtà ha portato alla luce qualcosa che fino a prima veniva tacciuto, e se tu pensi al fatto che sulla violenza sulle donne eh, abbiamo solo un 11% per cento di denunciato. È incredibile questa cosa. E io penso che in questo in questo tema l'engagement delle aziende, sia sul tema della diversity, sia su tutto quello che ci può aiutare ad avere un'effettiva, io non parlo tanto di parità, ma libertà sia fondamentale, l'engagement dell'azienda è fondamentale. Un giorno a me è capitato di incontrare una ragazza che si era iscritta ad un master del Sole 24 ore e che ad un certo punto mi ha detto Paola, io non sono più riuscita ad andarci. Dico, perché? Perché la sera avevo paura di tornare a casa con la 91. Cioè, questo è limitativo della libertà. Questa non solo non è parità, ma questo è anche limitante della tua libertà della tua libertà come essere umano quindi eh, tutto quello che ci può aiutare a costruire un mondo più sostenibile secondo me eh, passa sia attraverso l'impegno della persona ma tanto anche io credo molto nell'engagement delle aziende che possono avere un grande potere eh, detonatore su certi concetti e su certi, eh, e su certi anche stili di, di comportamento. Quindi possiamo dire, riassumendo come tre pilastri, eh, decisamente l'impatto economico, quello ci deve essere... Creare valore, sì, tu devi creare dobbiamo, valore. Eh. Eh, quindi eh, creare valore economico, ehm, l'aspetto della sostenibilità fondamentale e il terzo tassello... No, eh, primo valore economico, secondo valore per gli attori coinvolti, per anche come per, per le persone, e terzo Chiaro. sostenibilità. Mm. Chiaro, ottimo. Vedi elementi che ad esempio se io cerco su Google come sviluppare un business plan non mi verranno mai, mi viene fuori forse valore economico se tutto va bene e il valore per le persone, però l'aspetto della sostenibilità è un elemento chiave che tra l'altro si ricollega all'inclusività di cui parlavamo prima come ben dicevi tu, eh, che oggi come oggi non solo è fondamentale e necessario se vogliamo insomma salvare la realtà di cui facciamo parte, ma diventa anche un valore aggiunto nel momento in cui ci presentiamo ad un interlocutore di un certo rilievo e di un certo tipo. Paola, una donna? che ammiri particolarmente e che pensi dovremmo intervistare dopo di te per Impact Girl? Allora, guarda, devo dire che mh, ho molte donne che ammiro e che ritengo e che vedo che, e che mi piacciono molto perché sono sia bravissime sia estremamente umane. Quindi poi magari ti mando la lista, eh, però visto, <ride> che qui, visto che qui siamo in ambito un po' cinematografico, eh, sì. la prima che mi viene in mente è la Vice president di Sony Pictures che è Zelda Stewart, mm? è, è una donna molto, molto in gamba e che sono convinta che potrebbe dare tantissimo in un'intervista alle ragazze che ci stanno ascoltando. Mm? Grazie mille, io non oh. vedo l'ora <ride> di conoscerla <ride> e, di, e di ascoltare anche il suo contributo. Devo dire che questo progetto di Impact Girl, lo dico in termini un po' egoistici, <ride> oltre al valore per chi ascolta, sta dando un grande valore anche a me, perché eh, beh, noi, noi ci siamo conosciute di fatto grazie eh sì, a, a questo progetto e questo mi vero. fa pensare mm. alle costellazioni di partnership, perché poi insomma ehm, a, a volte magari le perseguiamo senza nemmeno rendercene conto. Io ti ringrazio tantissimo per questa Grazie, insieme, grazie. è stata bellissima. Ricordo alle Beats Girls in ascolto che troverete tutti i punti salienti della puntata suddivisi minuto per minuto alla pagina web wwwbeats slash forward forwardpodcast, che comunque sarà indicata dappertutto, quindi non preoccupatevi se siete okay. in giro e state ascoltando il podcast perché avrete i riferimenti. Eh, tra l'altro vi invito assolutamente a visitare la pagina perché sotto eh, l'episodio, la puntata sia video che audio, troverete tutti i link a cui Paola ha fatto riferimento.